Siamo qui con Nicoletta Polifroni, e eh, la ringrazio per la sua disponibilità e per il suo impegno sociale, volevo chiederle che cosa ehm, pensa di Bologna in quanto città eh, che può essere portavoce di una lotta contro eh, la criminalità organizzata dal suo punto di vista personale? Allora dal mio punto di vista personale posso dire che Bologna sicuramente è stata per me la, la culla un po' della, della mia rinascita nel, eh, nel, nel trasformare quella che è stata l'esperienza forte di essere familiare di vittima di, di mafia eh, in, in impegno, quindi nel trasformare questa mia vicissitudine in un impegno concreto e tangibile eh, a beneficio della, della comunità. Eh, è, è nato proprio qui eh, questo forte sensi, sentimento e la voglia di assumermi eh, il, il dovere morale. Eh. Di portare la mia testimonianza eh, proprio perché a Bologna ho mh, conosciuto eh, le condizioni più favorevoli per, per, questa, mia, eh, per, per questa manifestazione. Eh, a Bologna frequentando da studentessa universitaria eh, il corso di laurea in giurisprudenza eh, ho mh, scoperto appunto l'ambiente la, eh, ideale eh, per poter coltivare una serie di iniziative eh, ho partecipato assieme ai colleghi bolognesi a un viaggio antimafia nei luoghi di Indrangheta in Calabria, quindi tornando un po' a casa. Ehm, eh, e Appunto credo che sia eh, sicuramente la città che oltre ad avermi adottata eh, mi ha accolta eh, talmente bene da poter trasformare eh, la, la mia esperienza di dolore e, e quindi a rendermi poi la, la professionista, e la persona che sono oggi, fattivamente impegnata. Inoltre volevo chiedere che ehm, messaggio lancerebbe a, alle persone che non sono coinvolte direttamente in queste storie per combattere concretamente la mafia? Allora, il messaggio che io vorrei lanciare, che passa appunto attraverso la, la mia testimonianza, è il fatto che ehm, coltivare la memoria non significa eh, impegnarsi eh, attivamente nel contrasto alle mafie, non, non significa dover necessariamente passare attraverso il, il, lo stesso dolore di chi lo ha vissuto sulla propria pelle. Già mai dovesse accadere necessariamente questo ma ehm, appunto coltivando la memoria mi piace in questo ehm, mutuare alcune parole della, della, sen della senatrice Segre che nel suo discorso di insediamento al Parlamento disse qualcosa che suonava bene o male così coltivare la memoria ci aiuta a, ehm, ehm, ci aiuta a ricordarci in un mondo fatto di molte ingiustizie che ciascuno di noi ha una coscienza e che la può usare, quindi riscoprire coltivando la memoria portata da altri che purtroppo hanno, sono passati attraverso storie di dolore e di sacrificio, è possibile riscoprire i valori del, del vivere civile, la solidarietà umana e quindi impegnarsi senza essere direttamente coinvolti in pagine tristi della propria storia personale.